la nostra conferenza stampa con la sindaca per un'intervenzione grazie allora buongiorno a tutti, benvenuti oggi ehm, vogliamo comunicarvi un'iniziativa molto importante che stiamo portando avanti insieme, insieme ad Acea insieme ovviamente al Parco archeologico del Colosseo, alla soprintendenza speciale e all'assessorato alla crescita culturale noi come sapete abbiamo a cuore la nostra città in realtà non solo nella parte centrale che tutti ben conosciamo o nella parte più, più nota. A noi il mandato è stato dato per rendere questa città speciale ovunque e soprattutto per ricordarci di, tante piccole, di tanti piccoli pezzetti che sono stati dimenticati. Allora, che cosa stiamo facendo con Acea? Un lavoro molto importante per andare a illuminare nuovamente eh, siti storici e archeologici che da tempo o oppure non sono mai stati illuminati. E quindi è grazie a loro che oggi possiamo finalmente annunciare di aver eh, eh, ripristinato e installato le illuminazioni nei siti della Piramide Cesti a Porta San Paolo e alla Basilica di San Marco Evangelista in piazza Venezia. Non solo io ricordo che dal 31 di dicembre sarà nuovamente dopo 13 anni illuminato il Palatino e tutti i siti archeologici che, sono, che si trovano lì e che sono di fatto prospicenti al circo massimo. Quindi il lavoro che stiamo tentando di rifare che stiamo tentando di fare con Aceva è proprio quello di riportare alla bellezza tutti questi siti che eh, per mille ragioni di fatto durante la notte vengono assorbiti dall'oscurità e invece noi riteniamo che sia fondamentale riportare la luce portarli di nuovo a vivere all'interno della, della città di Roma e far sì che sostanzialmente Roma possa essere restituita in tutta la sua bellezza ai cittadini, di giorno e di notte e in questo devo dire che eh, Acea si sta prodigando moltissimo, tanto che io lascerei il cuore oltre l'ostacolo, l'ho detto tante volte al Presidente e il Presidente lo sa, quindi non, non dirò nulla di nuovo a lui ma qualcosa di nuovo a voi sì, eh, uno dei nostri prossimi obiettivi, poi i tempi saranno chiaramente tutti da, da definire, sarà quello di eh, ricominciare a illuminare in maniera più che eh, maestosa e imponente come si conviene le mura aureliane. Quindi piano piano immagino che, che inizieremo a lavorare anche su questo. Abbiamo un, un grandissimo lavoro da fare, siamo tutti qui pronti e, e in maniera infaticabile, pezzetto dopo pezzetto, questa città sarà nuovamente illuminata tutta. Ringrazio e saluto, eh, mi unisco ovviamente ai saluti di prima, Alessandro D'Alessio, funzionario, eh, funzionario archeologo del Parco archeologico del Colosseo, Marina Pirano Monte della Soprintendenza Speciale di Roma e il Vice Sindaco Lucca a Bergamo. Eh, saluto anche se non è presente eh, la direttrice del parco archeologico del Colosseo ehm, Alfonsina Russo che riceverò in Campidoglio non appena sarà insediata. Quindi per adesso io non posso che ringraziare eh, tutti coloro che, hanno, che stanno lavorando a questa iniziativa per noi molto importante e passo la parola a Presidente, Presidente Ranzalotto.